Oggi sono qui per raccontarvi una storia, una storia in cui la matematica gioca un ruolo principale. Siamo in Wyoming, più precisamente nel piccolo paesino di Quadro, uno di quei paesini in cui non vi fermereste mai passando in macchina, ma se prestaste un po' di attenzione potreste notare la sua particolarità. Tutte le case sono costruite con lo stesso materiale, un materiale misterioso, un materiale che oggi non si trova più sulla Terra. Inoltre, tutte le case hanno pianta quadrata. Ora, le motivazioni di questo si perdono nei secoli e non riusciamo più a distinguere tra realtà e leggenda, ma quello che è certo è che chi vive in queste case, sarà per la pianta quadrata o sarà per il materiale, è molto fortunato. Fortunato a tal punto da non riuscire più a far stare in casa tutti gli oggetti che possieda. È in questo momento che presentiamo il primo protagonista della nostra storia. Si chiama Truff, ed è un architetto. La sua carriera non è costellata da grandi successi, eppure è molto ricco. Questo perché il suo fine ultimo non è il successo, ma il guadagno, da perseguire con qualsiasi mezzo, legale o meno. Proprio per questo, fiutando la possibilità di guadagno, Truff si fionda in Wyoming, si fionda quadro, e, con una sola frase, riesce ad attirare l'attenzione di tutta la comunità. Promette infatti di ristrutturare ciascuna casa impiegando lo stesso materiale, ma come risultato avere un metro quadrato in più. Prende un quadrato di lato 8 cm, dopodiché lo suddivide in due rettangoli, uno di altezza 5 cm e l'altro di altezza 3 cm. A questo punto, sul rettangolo di altezza 3 cm, Individuo una diagonale. Mentre nell'altro rettangolo traccio una linea che divida il lato interno in due segmenti da 3 e 5 cm e il lato esterno in due segmenti da 5 e 3 cm. A questo punto segue le linee che ha tracciato per ritagliare il quadrato e scomporlo in due triangoli e due trapezzi. Il quadrato, avendo lato 8 cm, ha un'area di 64 cm quadrati viene scomposto e ricomposto in un rettangolo di lati 13 e 5, la cui area è quindi 65 cm2. Ecco che l'architetto ha dimostrato di poter ampliare l'area utilizzando però sempre lo stesso materiale. Ora, vi starete chiedendo come questo sia possibile. Beh, è la stessa domanda che si stanno facendo tutti quanti a quadro. La dimostrazione dell'architetto? Non lascia spazio a troppi dubbi. Eppure è chiaro a tutti che l'area non può cambiare se non viene aggiunto del materiale. C'è qualcosa che non quadra. In questo momento che facciamo la conoscenza del protagonista della nostra storia. Si chiama Carl, abita anche lui a quadro ed è un appassionato di matematica. Come tutti gli altri, anche Carl si sta chiedendo come sia possibile. Ma, a differenza degli altri, una volta tornato a casa, Carl accende il pc ed ha un software, che si chiama GeoGebra, per modellizzare il problema. Per prima cosa, Carl deve individuare un quadrato di lato 8. Per fare questo, individua i quattro vertici e traccia i lati. Lo step successivo è quello poi di individuare tutti i punti necessari a ricreare eh, quelle linee che sono poi servite all'architetto per ritagliare il quadrato e formare i due triangoli e i due trapezzi. Carl riesce a modellizzare anche questa parte del problema e arriva a creare due triangoli, ovvero il triangolo AFB e il triangolo EFA, e due trapezzi, ovvero EHGD e CGHF. Lo step successivo è poi quello di andare a creare una copia di tutti questi poligoni per formare il rettangolo ma questa copia deve essere una copia rigida, ovvero dei poligoni che non si possano deformare, così come il cartoncino dell'architetto non poteva essere deformato. Ecco, e quindi ha creato questi poligoni rigidi che possono essere solo o traslati o ruotati. A questo punto Carl deve fare un lavoro di precisione, andando a disporre i poligoni nello stesso modo in cui aveva fatto l'architetto, allineandoli precisamente e facendo coincidere i vari vertici. Una volta riuscito a fare questo, Carl nota subito che c'è un buco in mezzo al rettangolo e di conseguenza capisce che i punti T, Q, U ed M non sono allineati, cioè non stanno sulla stessa retta. Ma a Carl non basta aver visto questo, vuole anche dimostrarlo, darne una prova, capire meglio. Sfrutta quindi un ulteriore strumento di GeoGebra, ovvero quello che va a calcolare la pendenza di una retta. Traccia la retta passante per T e Q e la retta passante per T ed M e ne calcola le due pendenze. Andando a zoomare, Carl nota che le due pendenze hanno dei valori diversi, 0.4 e 0.38, valori simili ma non uguali. La retta passante per T Q ha quindi una pendenza diversa dalla retta passante per tm. Ecco dimostrato che i punti t, q ed m non stanno sulla stessa retta. Ecco perché si viene a creare il buco in mezzo al rettangolo. Ed ecco spiegato perché l'area del rettangolo sembrava maggiore di quella del quadrato. Carl a questo punto esce di casa e corre a dare la notizia a tutti i compaesani presi tre punti sulla diagonale del rettangolo dell'architetto, essi non sono allineati, quindi non siamo in presenza di una retta, e questo lo possiamo dimostrare vedendo che la pendenza cambia. Ecco dimostrato che l'architetto sta mentendo. Ancora oggi, se vi capitasse di passare da quadro, se vi fermaste, se prestaste un po' di attenzione, Potreste vedere le caratteristiche case a pianta quadrata e su una di esse una targa per Carlo, il salvatore della città.